benvenuti nella mia cucina come sempre però questa volta le luci vanno meglio, ammettetelo dunque devo ancora vestirmi ancora l'estivalio ancora tutto ma facciamo subito il vuoto alla spesa perché ho preso delle cose da frigo che vanno nella spesa eh, nella, nella spesa allora come avete visto intanto dalla prima borsa sono andata a prendere un po di pacchi da amazon questi qui aspettate perché in alcuni c'è il nome in altri no? Ah -ah più quegli altri che avete visto comunque nella foto. Da quando ho scoperto l'hub di Amazon, e ce l'ho anche vicino, è una figata, perché eh, posso prendere qualunque cosa, farla arrivare al lab, ed non ne devo pagare la spedizione. È come se avessi un prime, ma non ho il prime. Quindi scusate, questi qua li mettiamo via, in diretta, perfetto. Dunque, adesso andiamo con le cose da frigo e ho preso in offerta il cotto liberamente Casa Modena questa è un'offerta, e poi così antipasto italiano sfizioso questo qui, che ha un po' di crudo, un po' di coppa, un po' di salame per cambiare, perché siamo sempre con il cotto, se no e sempre cose da frigo, sì scusatemi ma io quando le trovo le devo prendere, ecco qui i muller il soffio, quindi questo è il mousse col pistacchio questo è il mousse bianco più gocce di cioccolato ed è sempre il mousse bianco più cocco e cioccolato allora i muller i mousse costano una follia perché costano 99 centesimi al prezzo pieno alla coppa erano scontati a 89 costano tantissimo però eh, sono i miei preferiti e poi dopo stavo cercando, ah si sì, ecco altre cose che ho preso alla coppe coppe con quante ho dunque colla direi che per un po' ho la colla 3,90 euro di tutto perché la cartoleria ci va benissimo Colla ehm, stick per la colla caldo perché chissà quando mai riuscirò ad andare da Tiger a prenderla e poi io cercavo una cosa che però non ho trovato, cioè proprio no, eh, ehm, sapete le penne cancellabili? Ecco, e, intanto vi faccio vedere, scusate, i biscotti, nascondini, il bianco, erano in offerta, quindi li ho presi perché sono ottimi, e poi dopo sto cercandole perché ho altre cose da farmacia che magari non vi interessano, dunque, eccole qua. Volantina tarò. Dunque, avete presente le penne cancellabili, quelle della Bic, quelle da bambini per andare a scuola? Ma non esistono più, non le ho trovate da nessuna parte. E non ho capito. Comunque, se sì, ho preso la penna della Vivi Verde Cop, penna in gel cancellabile. Mi serviva una penna cancellabile, non ho capito perché. Ho preso anche le ricariche. Ci sono solo due Allora, di tante marche ci sono, Pilot e altre marche, ok. Della Coppa c'è solo blu e, ros e rossa, va benissimo. A me si arriva la blu e quindi ci stiamo. Poi dopo, non credo che vi interessa il resto. Ma aspettate, che di farmacia. L'unica cosa che vi posso far vedere perché il resto non ve ne può fregare di meno è questa crema mani della dermovitamina crema mani e piedi, ragadi e geloni protegge, rigenera, idrata e nutre ed è sorrata sempre consigliare sì sì, fa, fa, fa anche male sì, geloni è normale e queste cose le mettiamo via dopo allora, scusate Opla. mettiamo le cose in frigo e poi dopo vi faccio vedere intanto le altre cose finché sono qui. E riccoci, allora, stavo pensando una cosa, dunque, dato che è tardi, quindi sarebbe anche ora che facessi la cena, perché sono le 8 meno 10, prima che arrivi a casa pronto, se no mi monopolizza la cucina, e vi faccio vedere le cose che ho preso da Tigotà, e poi dopo il resto, le cose di Amazon, ne faccio il video a parte domani, che le spacchettiamo con calma. Dunque, Tigotà, c'erano gli sconti su alcune cose, e c'erano allora, intanto scottex scottex e cartigelica poi c'era il volantino con gli sconti potevi usare lo sconto su un prodotto per la casa uno per il make up uno per il beauty e uno per cura della persona allora ho preso tovaglioli classicissimi bianchi io normalmente preferisco quelli colorati però c'erano solo questi e va bene ok poi con lo sconto del era scontato, quindi usavo lo sconto del 20 su un prodotto per la casa, alcol, questo è da 3, non mi ricordo se era l'ultimo, ed è quello da 5 litri, poi si travasa nelle bottiglie classiche, io normalmente prendo questo anche perché si usa per la casa, per il camino, per, per pulire, per tutto, quindi ci sta, poi dopo non so neanche io se tirare sulla borsa allora sempre con gli sconti o prezzo normale con lo sconto il prodotto per la cura della persona con lo sconto ho preso questa tinta della eh, Garnier color Herbalia che adesso vi apro anche perché ve la faccio vedere non tanto come tinta ma come tinta è ottima il colore è castano cioccolato ma perché è particolare ve la apro per farvela vedere è una Polvere di enne, tipo enne, da sciogliere in acqua e poi dopo ha la sua cuffietta e tutto quanto. Allora, questa polvere, se facciamo le misure giuste, dura tanto, perché basta mettere in un contenitore ermetico, dura tantissimo, basta usarne poco per volta e io la uso per i ritocchi. Oddio, che capelli ho, perché avevo il cappellino. Quindi per i ritocchi dei capelli bianchi questa è spettacolare e tiene poco spazio. Ora la richiudo se mai ci riuscirò. Vabbè, ma intanto poi la metto in un contenitore a parte, quindi, ok. Poi, poi, poi, poi, poi, vediamo un po'. Con lo sconto, sì, con lo sconto per il make-up, ho preso il fondotinta Extreme Matte di Pupa, perché me l'avevate consigliato, e quindi, eh, quindi l'ho preso, il colore 020, non l'ho ancora aperto, ma... Eccolo qua me l'avete consigliato e quindi l'ho preso perché ho scontato del 30% perché quelli di Pupa costano un po' tanto e lo proviamo me l'avete consigliato voi quindi mi fido poi altre cose con lo sconto. allora iniziamo i prodotti scontati o da scontare ok anche perché mi stiamo gli scontrini detergente intimo della Lactacid protezione sensitive per gli sensibili eh, per tutti i tipi di pelle protezione e delicatezza e poi ne ho un altro ne ho un altro so di avercene un altro ecco esatto eh, sempre per tutti i tipi di pelle protezione e delicatezza costano un po' però eh, in questo caso erano anche scontati non so se con lo scontrino magari solo questo non vi dico tutto ah il, il fondotinta della pupa viene 18,90 euro lactas 1,99 perché era in offerta. Allora c'è un cashback che è ancora attivo: che ogni 5 euro di eh, vale solo una volta, 5 di prodotti della lactase protezione eh, protezione e protezione delicatezza, protezione sensitive quello che è 5 euro, vi rimborsano 5 euro. Se ne pagate 10, vi rimborsano sempre al massimo 5 euro. Quindi, le ho voluti provare, anche perché sono buoni. Sempre col fatto del cashback, e l'ho trovato e l'ho preso. Eccolo qua. Sensitive Mineral Active della, di Mentadent. Questa è la protezione gengive, se no c'è la protezione totale. Protezione gengive, stessa cosa. Un prodotto ti rimborsano fino a 3 euro e qualcosa. Ma andate sul sito del comunque guardate i cashback perché sono cose interessanti allora protezione viene 3,39 euro no rimborsano fino a non mi ricordo 2,90 euro 3,29 euro però eh, guardateci e l'ho voluto provare anche perché è nuovo poi andiamo avanti con i prodotti scontati ho finito ragazzi ho finito scontato c'era un prodotto detergente per le mani e noi proviamo il lisoform Già detergente mani, questo qua da 100 ml. Perché se non avete notato, lì c'è la scorta dei detergenti per mani, no scherzi a parte. Questo lo, va bene, era scontato. però aspettate. Quello che vi consiglio io è prendete i formati grandi. Questo deve essere un litro. Ecco, un litro l'ho pagato 6,90 euro alla saponeria Ed è anche un buon marchio E poi dopo lo mettete in quelli da, da, da borsetta O da portarsi dietro, cioè. Se no c'è anche questo Questo però, è un marchio professionale Dixon eccola, questo è un 400 ml Però viene 6,50 euro Ma è, guardate Solido, è proprio solido questo va diluito con alcol però attenzione non l'alcol non questo ma l'alcol bianco che costa un pochino di più quindi non ve lo consiglio ultima cosa che ho preso scontata eccoci qua che ho preso scontata una spazzola per pelo dunque a questo punto io direi che dato che ho finito L'alcol costa 9,90€, costa un po', però se consideriamo che 2,20€ quello da un litro, questo è un 5 litri. E poi l'ho preso con lo sconto del 20, poi con lo sconto del 20 la tinta, con lo sconto del 20 la spazzola per il pelo, eh, Ah, la crema viso non l'ho presa. igienizzante, un gel mani magna scelta, però c'è scritto eh, non eh, fu, eh, eh, quelli per la ricarica. Ok, qui con lo sconto del 20% e il make up con lo sconto del 30, esclusi prodotti in offerta e Fremond. Ok, e quindi questo era tutto, anche perché volantino è finito quindi. Ehm. Se vi può interessare, andate da Tigotà, l'ho preso, eccolo qui, la raccolta punti continua, i punti non vengono azzerati, bene, e continua fino al 30 settembre 2021. Perché? Eh, perché tanta gente non è riuscita ad andare in, eh, eh, a fare la spesa durante tutti questi blocchi, ad esempio, Tigotà era fuori comune. Sì, potresti andare a fare la spesa e eh, dici che... E quei posti che effettivamente nel mio comune non c'è nessuna cosa simile, c'è un con city che non c'è niente però preferivo non muovermi dove possibile e quindi hanno prolungato la, la scadenza e ci sta dunque io adesso sistemo tutto vedo se uh, uh no no no no no no c'è un'altra cosa che devo far vedere, aspettate perché nel mentre sono andata Aia, mi sto facendo malissimo, scusate, sposto questi che non sono miei, metto in pausa un secondo. Eccoci, allora, perché nel mentre sono andata, anche senza vedere i dati personali, cop Online, voi la sapevate la cop Online? Ecco, io per me eh, si è aperto un mondo, perché ci sono tanti prodotti anche in offerta, con la carta soci in offerta, che però non ci sono in negozio. Ad esempio io ho preso delle cose che in negozio non trovo. E... Ricevuto di consegna, quindi lo, lo ordino online e poi dopo lo faccio arrivare alla, a... in, in negozio, mi danno un codice ed è basta, pago direttamente in negozio e il pacco di tutti questi è... Vi faccio vedere, aspettatemi sempre lì, eh, tanto a voi piace aspettarvi. Oh, giro in modo da non so dove sono i dati personali, eccolo qua. Il è questo. Ricordatemi che anche questo qui lo spacchettiamo domani. Io lo metto lì, ma se non, eh, se non nello lo spacchetto con voi perché mi dimentico, ricordatemelo voi. Dunque, basta, adesso io sistemo tutto prima che arrivi a casa brontola ed eh, inizio a fare la cena. E noi ci vediamo domani con il continuo dello svuoto la spesa. Ah, e magari vi metto anche il link dei cashback, oppure più che altro vi metto un link generale, genera un link generale, questo sì, magari se me lo ricordo ma guarderò questo video, un link generale dove c'è un gruppo, una pagina, dove sei sempre aggiornato sui cashback, su pure spendi e riprendi, o le, su acquisti quel prodotto e ti rimborsa a parte, acquisti due, eh, due prodotti e te ne rimborsano uno. E, allora, io non compro le cose che non mi interessano solo per avere il rimborso. Ah, oltretutto, ehm, ve lo dico dopo, non compro le cose che non mi interessano solo per avere il rimborso, però le cose che invece uso o che potrei provare perché sono novità, in questo caso oh, sì, ecco. Stavo dicendovi che per i rimborsi spesso ci vuole. Intanto deve, dovete avere... Eh, regole generali. Intanto dovete avere eh, un... Eh, come si dice? Eh, un eh, conto... E IBAN che potrebbe essere una carta ricaricabile, alcuni però, ultimamente chiedono proprio il conto corrente e deve essere intestato a voi quindi non comprate, non fate 5 scontrini per avere 5 rimborsi con 5, una cavolata, 5 con 5, ad esempio, registrazioni e mail diverse perché devi essere intestatario del conto, quindi a meno che non hai il conto di un conto tuo, un conto di tuo marito, un conto dei tuoi figli, un conto dei tuoi zii, non lo so, però il conto deve essere tuo e controllano o ti annullano tutti quanti i cashback. Quindi ed è idea carina per provare i prodotti, tutto quanto bello per alcune offerte, anche per aiutare un po' l'economia, però non ne approfittiamo ed è troppo perché come tutte le cose sono belle ma se iniziamo a fare i furbi e non mi sembra il caso ed è poi me li tolgono e basta. Comunque il, quando editerò questo video, quindi list del futuro, quando editi il video metti il link, se non lo conoscevate, così lo conoscevate anche voi. E basta adesso davvero vado